Callahan mette insieme un team di analisti che sincronizzano il radar con le trasmissioni radio dei piloti Questo video registrato da Callahan diventerà un indizio fondamentale per risolvere il caso Ok, ci siamo Anchorage, qui Japan Air 1628 Abbiamo un contatto visivo, due velivoli a un minio davanti a noi